Buongiorno, buongiorno, ben arrivate alla terza puntata sul Beauty Personal Branding. Saluto innanzitutto Valentina e tutto il suo straordinario staff e ovviamente saluto soprattutto voi estetiste che state seguendo Estetispa. Abbiamo parlato soprattutto di che cos'è il Beauty Personal Branding, che ripeto, sembra fatto apposta per voi estetiste ed è l'arte di smettere di vendervi e di farvi comprare. Punta su di voi, su quelle che sono le vostre particolarità e su quello che voi potete offrire al mercato. Abbiamo parlato innanzitutto di quello che è la strategia del personal branding, del beauty personal branding, ovvero sia vi ho fatto vedere quella piramide ehm, che riesce a rendere veramente l'idea di quello che è il tragitto da fare, partendo da quello che è l'aspetto di genericità all'aspetto per esempio di specializzazione. E poi abbiamo parlato delle installazioni, ovvero sia come si fa a fare in modo che voi riusciate ad installare nell'immaginario del vostro cliente la vostra identità di marchio, di brand identity. Oggi parliamo di quello che è la prima mossa, cioè la Start Action. La Start Action è quella che ci permette di da toglierci dal mercato generico dove tutti sgomitano, immaginatevi un grande pantano dove tutti eh, quelli che non hanno idea di come muoversi si trovano e cercano di vincere la concorrenza facendolo la battaglia dei prezzi o le promozioni o le iniziative continuamente. E quindi la Start Action ha una caratteristica particolare, anzi due che adesso vi spiego. La Start Action parte da quello che è la vostra unicità, dalla vostra specializzazione. Dico, è impossibile essere unici se non siamo diversi. La nostra diversità crea identità. Okay? Quindi eh, la cosa che dovete incominciare a pensare è perché io sono speciale e perché quello che faccio è speciale, o meglio, perché io sono speciale e cosa potrei presentare al mercato di speciale di unico. Okay? La torre di Pisa, faccio sempre l'esempio, se fosse stata una torre normalissima nessuno l'avrebbe ricordata come invece noi facciamo oggi. La torre di Pisa è conosciuta in tutto il mondo perché ha questa particolarità, è diversa. Okay? Anche voi dovete essere diverse. Questo non significa che domani dovete cambiare completamente tutto il vostro modo di lavorare, ma dovete incominciare a immaginare qualcosa che dovete integrare in quello che state facendo e che vi permette di essere uniche e diverse. Quando io faccio coaching questo aspetto lo curo particolarmente non partendo da quello che è l'offerta che voglio subito presentare al mercato ma partendo da voi perché perché voi per essere potenti dovete essere assolutamente entusiasti di quello che proponete l'energia ha il valore aggiunto cioè quello che i vostri clienti comprano da voi insieme al prodotto la vostra energia e il vostro entusiasmo quindi prima di essere diverse dal punto di vista del prodotto e del servizio dovete cominciare ad attingere dalla vostra diversità caratteriale ecco che un lavoro, un buon lavoro che può fare un um, business coach è aiutarvi attraverso un'indagine particolare a capirvi meglio noi tutti i giorni ci guardiamo allo specchio e pensiamo di essere così ma vediamo soltanto quello che è di fronte allo specchio noi siamo molto di più, ok? Molto spesso non riusciamo a capirci profondamente, allora servono alcune tecniche. Se volete una mano, potete fare un test che io uso sempre e che nel mio sito si chiama EnnaZone. Se lo farete, troverete indicazioni molto particolari su quello che è il vostro profilo caratteriale, soprattutto profilo di talenti. Potete scaricare anche un ebook che vi permetterà di interpretarla in meglio. Partendo da quello, incominciate a capire qual è la vostra brand identity, chi siete a livello energetico. Dopodiché potete scegliere, dal punto di vista invece del prodotto, qualcosa che è utile ai vostri clienti ma soprattutto rispecchia la vostra personalità. L'unione di queste due cose farà veramente la differenza. Ecco che quando riuscite ad essere uniche, sia a livello di brand personale, quindi di personalità, e anche a livello di quello che proponete, riuscite a salire il primo gradino, che è quello della specializzazione e quello dell'unicità fatto questo, ne rimangono ancora due che faremo nelle prossime puntate. Questi sono gli aspetti essenziali per fare il primo passo verso il personal branding, anzi il beauty personal branding. Mi raccomando, utilizzatelo perché è veramente un'arma in più. Per questo appuntamento è tutto. Qualsiasi cosa vogliate sapere in più attraverso Valentina, o scrivetemi direttamente, sarò lieto di potervi aiutare. Quindi vi ringrazio tanto dell'attenzione e saluto Valentina e tutto il suo staff, vi do l'appuntamento alla prossima puntata che sarà la quarta e ricordatevi sempre che vola solo che cosa so farlo. Ciao! <ride> ciao, ciao.